Che cazzo è? Oh, chi sei? Vattene via o chiamo la pulizia. Vattene via o chiamo la pulizia. Sto impazzendo, sto impazzendo. Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Era da tanto che non facevo un buon video. Scusate, Lo so che in questo periodo non sono molto attivo E quindi ho deciso di registrarne uno Qua a casa Solo soletto Sapete che di solito faccio video in compagnia Però era... sono troppi giorni che non sto caricando Quindi ho detto buona, facciamo un video E ho deciso di rispondere ad alcune delle vostre domande Che vi ho chiesto su Instagram Se non mi seguite Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Anche perché era da un botto di tempo Che non rispondo alle vostre domande Quindi c'è un sacco di gente nuova sul canale Eccetera Mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi. Al al canale, attivate la campanellina così vi arriveranno tutte le notifiche e se vi siete iscritti ora cioè siete nuovi iscritti, commentate con hashtag nuovo iscritto, mi raccomando lasciate anche un bel mi piace, ora io mi metto la mia copertina perché a qua a Milano si, si muore di freddo, C ho la mia tazza di latte e rispondiamo alle vostre domande allora la prima domanda è di Trattinobasso.beax.trattinobasso punto punto Che mi chiede appunto Potresti postare di più su youtube? Giuro, giuro Mi metto di impegno Posterò di più su youtube Scusate se Quest'ultimo periodo sto caricando pochi video Ma giuro mi metto di impegno E ne farò di più Poi Vit Corso Mi chiede Credi nel paranormale punto PS Kagami? In realtà No Cioè nel senso No Non, non, non credo nel paranormale non ho nessuna motivazione però boh, non ci credo Linda Mancini mi chiede perché i tuoi genitori ti hanno chiamato Giuseppe Allora i miei genitori mi hanno chiamato Giuseppe perché il papà di mio papà ovvero mio nonno Ok che purtroppo non ho mai conosciuto perché se n'è è andato prima che io nascessi Si chiamava Giuseppe e quindi mi hanno voluto chiamare così Poi trattino basso Francesca punto Bianchi, trattino basso mi chiede Ti interessa qualcuno? Allora, in realtà c'è una ragazza che mi interessa, però cioè nel senso, boh, sicuramente mi frenzonerà come tutte Rei Jinjo mi chiede, da quant'è che fai video su YouTube? Allora, il primo video su YouTube l'ho caricato nel 2013, novembre 2013, 11 novembre 2013 Tra l'altro, ora che sto registrando questo video che è domenica, è l'11 novembre Quindi sono esattamente 5 anni che faccio video su YouTube, wow, incredibile Auguri Auri25 mi chiede sei vergine? Sì, sono nato 22 settembre del 1996 e sì sono vergine Poi Giuseppe ragione di vita mi chiede lasceresti le tue tate per fidanzarti? PS ti amo No anche perché c'è cioè, nel senso Boh non vedo C'è cioè, nel senso perché dovrei lasciare le mie fan per fidanzarmi Qualsiasi ragazza se dovesse essere geloso di quello che faccio non, Boh non fa per me Perché non deve essere gelosa Asia Mignano 06 mi chiede quanto contiamo noi fan per te da 1 a infinito Ovviamente oh, Che spavento raga <ride> Mi son preso malissimo Mi son preso malissimo Qualcuno deve aver tipo tirato qualcosa sulla tapparella Magari un boom, colpo d'aria Comunque le mie fan contano infinito Cioè io non... Non saprei cosa fare senza di voi, cioè, ogni cosa che faccio, dal, dagli eventi a boh, qualsiasi cosa. Comunque, è grazie a voi perché mi seguite e state diventando tantissime. Quindi, cioè, è logico che io tengo un sacco a voi. Poi Elena, trattino basso viaggiate, mi chiede che scuola hai fatto e sei mai stato bocciato? Allora, ho fatto finanze e marketing. L'indirizzo era quello e no, non sono mai stato bocciato. Sempre stato promosso. Mi sono anche diplomato. Quindi, top. Sono uscito con 67, eh, però, mi sono diplomato chiere di latte poi Gloria saluto il campanello Ma che cazzo è? Oh! Chi sei? Batte, batte, oh, Vattene via, chiamo la pulizia! Vattene via, chiamo la pulizia! Mi è sparito! Ma che cazzo? Oh! Raga mi sto cagando addosso Ma che è assurdo, è assurdo Per fortuna ho la porta chiusa ma chi cazzo è? Ma ha scritto qualcosa Ciao Giuseppe osservando da qualche giorno So che So che sei Uscito di casa alle 16.30 E sei rientrato A mezzanotte e 15 PS stamattina in doccia eri bellissimo Guardati sempre alle spalle Poi c'è una firma Uno scarabocchio Qui non so Cioè non riesco a capire cosa ci sia scritto che sono spaventatissimo questo qua mi, mi, mi, mi spia non so cosa fare per fortuna avevo la porta chiusa raga cioè aveva provato ad entrare Vabbè raga io termino qua il video Raga è appena passata un'oretta da quello che è successo stasera Ed è una cosa assurda Per fortuna stavo registrando un video E quindi cioè, ho le prove che questa cosa sia successa Spero vivamente che sia magari un fan o una fan Che si è messa semplicemente una maschera E mi stia facendo uno scherzo Mi voglia spaventare Perché cioè, comunque mi capita che magari dei fan vengono a suonarmi a casa perché vi giuro che sono spaventatissimo, poi come sapete io abito anche da solo E non so davvero come comportarmi, cioè non so, non so seriamente cosa fare Io vi giuro che cioè, mi sono preso malissimo, avete, avete visto anche voi la reazione che ho avuto Cioè c'era un tizio con una maschera fuori da casa Assurdo, assurdo E niente, comunque mi spiace che il video si sia interrotto ma mi sembra per ovvi motivi e niente sto impazzendo sto impazzendo mamma torna eh, se dovesse succedere qualcosa vi aggiornerò ah ciao raga sto registrando questa clip esattamente il giorno che uscirà il video però oggi 14 novembre Scusate la faccia, mi sono appena svegliato. Allora, ragionando adesso a mente lucida, mi sono accorto, mi sono reso conto che nessuna persona avrebbe motivo di stalkerarmi o cose così. Quindi, secondo me, mi sono preoccupato un attimino per niente. Secondo me era uno scherzo di qualche fan che sa appunto dove abito. E visto che avevo fatto una storia dove dicevo che stavo per registrare un video dove rispondevo a delle domande, era molto semplice venire sotto casa e beccarmi nel momento in cui stavo registrando il video. Ora vi faccio vedere una cosa. Ok, non mi soffermo fuori perché non voglio far vedere la via di casa mia. Notato dalla scritta che c'è sul mio muro, che avevo già fatto vedere tanto tempo fa su Instagram, i fan sanno dove abito. Quindi sicuramente adesso che ci sono tutti questi video dei killer clown, degli stalker eccetera, a qualche fan è saltato in mente di farmi uno scherzo. Ne sono sicuro, perché appunto sanno dove abito. Però ci tenevo anche a farvi vedere quella Che è una telecamera Se a qualcuno venisse in mente di fare qualche altro scherzo Poco divertente di questo genere Stupido E magari fare anche dei danni Tipo al muro O alla porta o alle finestre Visto che poi montando il video Mi sono reso conto che mentre registravo il video Avete tirato un pugno alla finestra Ecco ci sono le telecamere Quindi bella E niente scusate se concludo un video conciato così Ma... Volevo farvi sapere che non sono preoccupato ecco Logicamente non mi fa piacere Cioè io ne sono sicuro al 90% Logicamente non mi fa piacere essere a casa da solo Perché come sapete io abito da solo E avere qualcuno che ti viene a suonare con una maschera Però ecco appunto siccome sono sicuro Che è stato qualche che fanno qualche hater Magari un hater Sono sicuro che guarderà questo video Perché magari era il suo intento Bella la telecamera